Carissimi amici, in questo video vorrei insegnarvi come eh, trasformare il vostro portafoglio in un flusso di denaro. Di fatto è molto interessante no notare e osservare come eh, quasi tutte le persone sono pronte a fare qualcosa per il denaro, sono pronte a uh, ritualizzare per avere più denaro, sono pronte a volere sempre di più perché la loro situazione magari è bloccata, allora vogliono più denaro, vogliono più denaro. Questo è molto giusto, ma quello che non si capisce è che molto molto spesso quello uh, che sta alla base, il vero problema è il rapporto che abbiamo con il denaro. Il denaro deve essere a tutti gli effetti considerato come uno spirito, cioè come una forza che è presente nel nostro mondo e in quanto forza va rispettata. Se le nostre azioni quotidiane eh, consapevolmente oppure inconsapevolmente portano una mancanza di rispetto a questa forza, questa forza non vi aiuterà in nessuna maniera. Il denaro è anche una forza molto, molto potente e mm, tiranna. Pensate ad esempio a quante persone ogni mattina si svegliano presto e passano 7-8 ore al lavoro ogni giorno. E questo molto spesso non viene fatto per una questione di mi piace quello che faccio ma viene fatto per il denaro per portare soldi a casa perché altrimenti non vivo mm? quindi queste sono tutte persone che stanno lavorando per i soldi lavorando per il denaro ok? vi volevo solo far non è una critica è solo un uh, modo per farvi un attimo aprire gli occhi su quanto sulla natura di questa forza su quanto sia molto dominante molto molto Uh, appunto mh, tiranna in un certo qual modo no anche perché quando uh, anche nella sua è la sua stessa natura non è che c'è bene e male buono e cattivo pensate solo a quando comprate qualcosa no uh, la persona vi dice quanto costa, per esempio 30 euro voi date 30 euro tac la cosa è vostra quindi vedete che il denaro vi ha dato la possibilità di rendere vostra una cosa eh, questo è eh, anche il grande potere che vi dà il denaro perché, eh, non prendiamoci in giro, avere pochi soldi o essere sempre lì in fondo al mese a contare un euro in più, un euro in meno, non porta benessere, non porta benessere anche in tutte le altre, um, in tutte le altre sfaccettature della vita, no? il benessere familiare, il benessere con il partner, il benessere con i figli che magari ti chiedono qualcosa e tu non puoi comprarli, il benessere anche con le altre persone che magari ti senti inferiore perché tu non arrivi a fine mese, magari quello guadagna un po' di più. Signori, sinceramente, iniziare a fare qualcosa per il denaro, personalmente proprio, per voi stessi? è una cosa molto intelligente, cioè usate la magia, iniziate a usare queste cose, queste conoscenze per migliorare la vostra vita, non cadete, come hanno provato a, a programmare le menti, a dire che il denaro è sporco, a dire che il denaro è eh, illecito, a dire che il denaro porta comunque del male verso di te non è vero, queste qui sono tutte cavolate, ce l'hanno insegnate affinché tutto il nostro motore interno, psichico, diriga le nostre azioni verso atti di povertà e non di ricchezza, no? Um, però voi dovreste iniziare un attimino a capire che il denaro è una cosa molto spirituale, di fatto considerate che ad esempio in una vera via magica um, i primi anni o comunque il primo periodo deve assolutamente portarti a risolvere ogni questione, uh, la chiameremo materiale, ok? ogni questione anche con il denaro, perché se tu non risolvi le cose a livello proprio materiale nella società in cui sei, nella posizione lavorativa che, che hai, nella se tu non risolvi un sostentamento, ecco questa è la parola, un sostentamento per te, economico, sufficiente e anche un po' di più, non è che dobbiamo avere tutti milioni, però un flusso che sia sufficiente e anche benessere, benestante, questo è quello che ognuno di noi veramente merita, capite? Ehm, se non c'è questo non si va avanti poi nella via iniziatica, quindi... Considerate quanto sono false tutte queste storie che i soldi sono materiali e quindi sono sporchi e quindi sono, ti allontanano dal percorso di qua e di là di su di giù, va bene? Uh, va bene, detto questo, quindi vi trasmetterò diversi, diverse soluzioni magiche per migliorare questo aspetto della vostra vita, per aprire proprio il flusso divino nell'ambito dei soldi, nell'ambito della prosperità economica, va bene? Però il primi, veramente, il, il, la prima fonte, la prima mh, cosa che deve esserci siete voi stessi. Cioè, dentro di voi deve esserci un sano una sana volontà di aprire il flusso del denaro e della ricchezza materiale della ricchezza economica dovete veramente iniziare a orientarvi a voler un benessere economico questo è, la, è il punto di partenza perché se voi cioè è inutile che voi fate il rito ma poi continuate a mettere i freni è un lavoro lunghissimo capite invece la prima cosa veramente in cui vi invito a um, a indagare anche un po' di introspezione dentro di voi farebbe bene eliminare queste cavolate perché veramente non sono vere né nella vita diciamo così materiale né nella vita diciamo così spirituale quindi che vi ho già detto tante volte che materiale e spirituale non sono separati però l'ho detto in altri video non è che poi possiamo ripartire da capo ma considerate che la ricchezza prosperità materiale è veramente un sintomo di prosperità anche spirituale. Una persona che non arriva a fine mese non riuscirà mai, mai a praticare magia e non riuscirà mai ad avere successo in quello che fa. Questo è un principio. Quindi eh, eliminiamo tutto questo discorso che la spiritualità è contro il denaro. È esattamente il contrario. Va bene? Detta questa piccolissima introduzione, io vi presento questa notte un metodo per trasformare il vostro portafoglio in un flusso di denaro verso di voi. Considerate che il portafoglio in realtà è uh, un simbolo molto importante ed è anche uno uh, strumento, ecco diciamo così, quello che noi vogliamo fare è uh, renderlo una sorta di strumento, caricarlo magicamente, perché uh, il portafoglio non è il luogo in cui noi teniamo i nostri soldi cioè nel senso non è il luogo in cui noi teniamo tutti i nostri soldi perché quelli magari uno li tiene in banca cioè non è che qua dentro ci sono tutti i tuoi soldi no? è ovvio quindi um, cosa, cosa assume il, il portafoglio come valore assume denaro liquido denaro di commercio di scambio cioè quando tu devi pagare non è che fai un bonifico ogni volta quando vai al bar ad esempio a prendere il caffè paghi con il tuo portafoglio dove dentro c'è il denaro quindi il liquido quello che si muove, quello argenteo e quindi siamo nei reami di mercurio il commercio e le transazioni vi dicevo che una cosa interessante è che noi cioè tu, tanti vogliono i soldi vogliono fare i riti per i soldi i riti per i soldi stanno sbagliando tutto nel loro rapporto con il denaro va bene? Eh, una delle cose per esempio molto importanti è che il portafoglio deve essere in perfette condizioni il vostro portafoglio non deve avere graffi, sciupature, ammaccature, eh, imperfezioni. Cioè deve veramente essere perfetto. Non è che deve essere nuovo ogni volta, ma cambiatelo spesso, fa bene. Eh, appena vedete, Per esempio, se qua si crea un trincio o un rigo, il portafoglio è da cambiare. Deve essere qualcosa veramente... Eh, dove tenete qualcosa di sacro, va bene? E quindi deve essere eh, assolutamente perfetto, senza buchi... Di nessun tipo, deve avere possibilmente anche una chiusura del genere, è abbastanza importante perché voi decidete che è chiuso e decidete che è aperto, va bene? Um, dentro al portafoglio non devono esserci assolutamente eh, foto, le fotografie, cioè, tante, tante persone hanno l'abitudine di tenere le fotografie nel portafoglio, non va fatto perché la vita familiare è una forza, è un principio, è un egregore. Il denaro e il commercio e quello che invece serve è un altro. Non si devono fondere le due cose continuamente insieme. Capite? È sbagliato. Uno impoverisce l'altro. Quindi qua dentro non ci vanno foto di nessun tipo, tanto meno foto di morti, foto di persone defunte. Signori, questa qui è un attacco che voi fate alla vostra prosperità e alla vostra vita. Ok? Uh, detto questo Diciamo che um, Parleremo adesso Quindi abbiamo parlato del portafoglio Di come si tiene Non deve mai essere tenuto a terra Non deve mai uh, Per nessuna ragione Ecco, eccomi qua Dicevo, è assolutamente da evitare Che il portafoglio vi uh, cada Cioè, vi lo lasciate a terra Capito? Quindi per questo neanche la borsa per le donne deve mai essere lasciata a terra perché a terra si scarica, questa cosa qua deve rimanere magnetico, completamente magnetico sempre, eh, deve avere il magnetismo che poi anche voi gli date e basta, non deve, cioè, appena tocca a terra, pum, c'è lo scarico a terra, comprese le borse ad esempio per le signore, uguale, non si lasciano a terra queste cose, va bene? perché automaticamente la direzione va eh, verso il basso, viene impoverito eh, il suo magnetismo. È proprio veramente, si parla del denaro, è un'energia molto fluida e quindi anche molto molto suscettibile al magnetismo, è veramente eh, magnetica, va bene? Uh, vi dicevo, allora, delle foto ve l'ho detto, ottima condizione ve l'ho detto, ci deve essere sempre del denaro qua dentro, disponibile, perché... Io lo so che oggi ci sono le, um, come si dice, le, le carte, il bancomat, eccetera, eccetera. Questo è utile, ma qua dentro ci devono essere sempre dei contanti. E qualche moneta va bene, ma anche contanti. Cercate di tenerne abbastanza, non è che dovete tenere 1000 euro qua dentro, però uh, che vi dia il senso di prosperità. Uh, la cosa di cui noi andiamo a parlare, e qua andiamo a togliere gli ultimi... Sì, qua ho sempre le cune, perché ovviamente, eh, essendo in Croazia, è così. Allora, l'ultima cosa di cui andiamo a parlare adesso sono questi foglietti che ho tolto. Cosa ho tolto? Ho tolto gli scontrini. Va bene? Perché ho tolto gli scontrini? Perché... E eh, che poi tra l'altro ne ho tanti altri Io questa sera sto facendo Vedete questi sono tutti gli scontrini Io questa sera ehm, Stavo per fare questo rito Come io faccio di solito Abitualmente Però poi ho pensato perché non condividerlo insieme Anche a, a loro Così glielo insegno e magari possono davvero migliorare Vedete è venuta anche questa E possono veramente migliorare La, uh, la loro uh, situazione Allora Vi spiego tutto uno scontrino, noi siamo abituati a buttare via gli scontrini, si prendono e si frullano via. Questo non è... Mh, non vi fa del bene a livello economico, perché ogni scontrino è un contratto. Un contratto tra voi e eh, il commerciante riguardo al denaro. Quindi è un po' come se fosse la prova, e infatti è fiscale, è proprio riconosciuto anche dall'ordine eh, economico della società, capite l'importanza di uno scontrino, no? Mm, e è, ed è fatto a voi, perché la persona ve lo fa a voi, siete voi che adesso siete proprietari della bottiglia d'acqua, proprietari dell'oggetto de, dell che avete comprato, eh, e avete lo scontrino fatto a voi, mm? gli scontrini non andrebbero buttati via come avete visto come facevo qua andrebbero conservati ora ovviamente durante la giornata li mettete nel portafoglio e poi la sera li togliete e li mettete in una zona dove conservate gli scontrini e vanno praticamente smaltiti in un certo modo che adesso vi vado a spiegare subito e con questo rito noi andiamo a ignificare questo strumento per il denaro e per la prosperità economica. Lo andiamo veramente a magnetizzare, gli diamo forza, gli diamo potere affinché questo si apra, si apra proprio come portale, come flusso del denaro per la nostra vita. E vi ripeto, per questo rito vi servirà non buttare mai più via gli scontrini, perché gli scontrini vanno... Uh, praticamente se, funziona così se voi buttate continuamente via gli scontrini state... È, è come quando avete fatto un rito, un rituale e buttate via le cose senza onorare gli spiriti ora iniziate a capire che cosa significa cioè um, buttate via tutte... per esempio l'acqua sacra che avete usato la buttate nel VC, eh, tutte le erbe, le spezie, le polveri le buttate nella spazzatura e poi arriva il camion e la porta via queste cose qua non si fanno nella magia rituale, capite? Eh, perché non si onorano gli spiriti, cioè non si disperdono nel modo giusto gli ingredienti. Ecco perché quando vi trasmetto i rituali io vi spiego anche alla fine come si fanno gli onori agli spiriti, va bene? Qui è la stessa cosa, perché quando voi fate un acquisto e la, la, il commerciante vi dà lo scontrino è avvenuto un rito, ok? Questo è come se fosse il testo sacro, le pagine sacre del denaro di questo uh, specifica forza eh, sono contratti, capite? È molto importante che, che capiate questo discorso, Noi non ce ne frega niente del, del pezzo di carta, ma ce ne frega di, di tutto quello che questo rappresenta e che quindi nei piani sottili della sua simbolo, del suo significato, del suo rappresentazione, del ci sono queste robe, queste informazioni, informazioni, va bene? quindi buttare via una cosa nostra che ci è stata data a noi ok? relativa alla forza del denaro è chiaro che porta una mancanza di rispetto verso il denaro, verso i soldi va bene? quindi adesso io spiegandovi come eh, si disperdono come si rende onore allo spirito del denaro in questo caso no? il modo giusto di disperdere uno scontrino gli scontrini io vi spiego anche il rito eh, di questa notte che io, starò, che io farò dopo ovviamente Uh, funziona così allora avrete bisogno del portafoglio ovviamente anche se ci sono soldi se non ci sono soldi è uguale non vi preoccupate mi raccomando deve essere puro questo qua serve per i soldi non serve ad altro e immaginette dell'amante de, dell dell'amata insomma della moglie delle eh, immagini e foto ricordo foto dei defunti, fo non ce ne frega, questo deve essere puro, deve essere solo del denaro, solo dei soldi, basta, ok? Se no non è puro, cioè non è santo. Questi, allora funziona così, ehm, avrete bisogno di una foglia di alloro, va bene? Foglia di alloro questa qua la andrete a cogliere ovviamente da una pianta di alloro dovete prenderla bellissima per fare questo rito non deve essere secca, deve essere colta nel giorno stesso e controllate la sua sfaccettatura non deve avere scaglie, non deve avere cose, uh, um, parassiti attaccati Ok. quando l'avete presa, lavatela un po' uh, bene all'acqua in modo che veramente sia pulita Ora deve essere asciutta eh? Quindi se questa cosa la fate La fate magari durante il mattino eh? ehm, Quando va fatto questo rito? Allora eh, va, Andrebbe fatto una, una volta al mese Possibilmente di mercoledì Ma non siete obbligati a farlo di mercoledì Potete farlo anche un altro giorno Non è indispensabile Se lo fate di mercoledì è un po' meglio Va bene? Ehm, una volta al mese per magnetizzarvi il portafoglio Se all'inizio avete un po' di problemi economici Nel senso che volete un po' spingere di più Lo farete una volta a settimana Non succede nulla Potete farlo anche una volta a settimana Potete farlo una volta ogni 14 giorni Ok? oppure una volta al mese, una volta ogni tre settimane decidete voi di norma io lo faccio una volta al mese, va bene? però se ci fosse un po' di bisogno all'inizio proprio che volete un po' più di, di fluidità aprire un po' più questo discorso fatelo pure una volta a settimana, ok? ci date un po' più dentro e vedrete che funzionerà molto meglio e più veloce uh, avete bisogno quindi come funziona? voi mh, prendete gli scontrini ve l'ho detto li tenete qua momentaneamente ma poi avrete una piccola zona una scatola ad esempio oppure una zona come volete voi a piacimento dedicata a questo in cui metterete tutti gli scontrini allora se siete una famiglia e quindi c'è un nucleo familiare eh, unito voi metterete tutti gli scontrini tutti quelli della famiglia vanno benissimo ehm, se ci sono delle ricevute che voi non dovete disperdere, beh, non è che, non è che le bruciate lo stesso, se, eh, quelle non, non le disperdete, va bene? No, non vi fate problemi, se dovete lasciare uno scontrino perché vi serve, quello lo lasciate via, non lo, non lo, non lo disperderete, ok? Eh, non è, non è, è semplicissimo. Um, però poi, se non vi servirà più, ricordatevi, fate sempre questo discorso. Quindi una volta al mese, come standard, voi prenderete tutto il malloppo dei vostri scontrini. Eh, cosa eh, farete? Allora, qui avete una, vo una vostra foglia di alloro Quindi eh, stesso discorso, iniziate un, un rito Quindi spengerete le luci elettriche, inizierete ad accendere delle candele per la luce Ora io tutte le volte vi ridico le, le stesse cose, siamo agli inizi, va bene eh, Queste sono delle piume di pavone che però ho solo per scopo ornamentale Ok? Io le uso spesso quando si ha a che fare col denaro, ovviamente quasi sempre, però non vi servono, ok? Mm, questa è una candela, questa vi servirà e questa è una campana. Io uso anche una campana quando, per esempio per questo rito per iniziarlo, va bene? Questo qui è un recipiente che vi serve per bruciare dentro uh, delle cose degli scontrini che avete. Allora iniziamo. La foglia d'alloro, partiamo da questa. Avrete spento tutte le luci, avete acceso delle candele solo per vedere, fate l'invocazione al principio divino, come già sapete, e inizierete a uh, girare questa dalla parte questa qua, cioè una parte opaca e una parte più lucida. A voi vi serve la parte opaca, e questo uh, picciolo, ok, vi deve rimanere a destra. Okay? Proprio come se fosse quasi un foglio di carta dove potete scrivere, va bene? Uh, qui cosa andrete a scrivere? Semplicemente prendete un pennarello nero, va bene, qualsiasi pennarello e proprio dovete scrivere, va bene? Uh, andrete a scrivere due frasi Tu apri la tua mano e soddisfi il desiderio di ogni essere vivente Quindi come si fa? Si fa così, vedete? Tu apri la tua mano lo scriverete sopra alla, alla, alla riga, no? Così. E soddisfi. E lo scriverete sotto, va bene? E soddisfi il desiderio. Di ogni... vivente ecco qua vi faccio vedere vedete? quindi la prima parte è scritta sopra e la seconda parte è scritta sotto va bene? abbastanza semplice dopodiché si fa la sigillazione e praticamente dovete disegnare dei punti uno in alto uno in basso, uno a destra e uno a sinistra. Uno, due, tre e quattro. Ok? In questo modo voi avete sigillato. Dopodiché, ovviamente... La potete tranquillamente incantare, quindi la tenete tra le vostre mani, no? O foglia di alloro benedetto, tu che sei la pianta della vittoria, tu che porti ogni volta il successo a chi te lo chiede, donami i tuoi poteri, fa che entri denaro in abbondanza verso di me. Tu apri la tua mano e soddisfi i desideri di ogni essere vivente. El Chai. Tu apri la tua mano e soddisfi i desideri di ogni essere vivente. El Chai. Tu apri la tua mano e soddisfi il desiderio di ogni essere vivente. El -chai. Dopodiché, questa è pronta, voi andrete a prendere la candela, va bene una qualsiasi candela bianca, e qui nella candela ci metterete de, eh, un simbolo specifico che adesso io ve lo disegno. Questi due simboli li andrete semplicemente a, a incidere nella candela. Potete fare sempre col pennarello oppure con una penna. E li andrete a mettere tranquillamente qua. Non importa che si vede proprio il nero, eh. Cioè l'importante è che siano incisi, capito? Nella candela. Uno sopra. Il primo sopra. L'altro sotto, molto semplicemente ricordatevi che questa è una specie di mano ma è anche una freccia va bene e metterete la foglia così coperta eh? così e questo lo metterete sopra state solo attenti va bene è così molto semplice state solo attenti che, uh, non vi cada la candela ok? perché poi questa candela qua dovrà bruciare tutta quindi magari prendetevi un portacandela diverso, non lo so organizzatevi perché dovrà bruciare tutto capito? El Chai darà la vita direttamente a, uh, a, al vostro uh, cioè la, la vita finisce nella candela ma eh, inizia nel vostro strumento uh. allora dunque Uh, ricapitoliamo un secondo Avete scritto le cose nella foglia Come vi ho detto Avete scritto i due uh, Simboli sulla candela Avete iniziato uh, Il rito Con la campanella Avete fatto l'invocazione al principio divino Che vi assista In quest'opera E avete acceso la candela Dopodiché Voi inizierete a, uh, dire proprio a recitare un salmo che io vi scrivo nei commenti come al solito aggiungendovi giusti nomi divini che è il 145 questo va recitato tutto e, ed è il salmo molto cioè è il salmo che vi connette esattamente a quello che state facendo quindi è collegato a questa forza di vita è collegato al vostro uh, portafoglio, che poi diventerà quindi un po' talismanico proprio, cioè caricato magneticamente delle, delle cose che state muovendo, va bene? Quindi la prima cosa da fare a questo punto, dopo che avete acceso la candela, è il Salmo 145, ok? Quindi semplicemente lo troverete nei commenti, eh, anche qua ovviamente, no? Eh, Tehillale David, ti esalterò, o oh mio signore, re Elohai Melech. E benedirò il tuo nome hashem per sempre ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome per sempre grande è l'eterno adonai e degno di grande lode eccetera eccetera è un salmo bellissimo che proprio esalta la vostra percezione de del principio divino basta allora voi fate il 145 cioè non lo leggo tutto va bene uh, lo leggete tutto tranquillamente iniziando questo discorso, prendete la vostra ciotola per bruciare e prendete un po' di fiammiferi, in modo che appunto ce li avete, no? Almeno. Eh, non, lo, non li accendete con la candela, mi raccomando. I, gli scontrini vanno bruciati con un fiammifero nuovo che voi prendete. Ok, accendete i vostri fiammiferi e li mettete un po' qua, cioè dovrebbero bastarvi, no? E iniziate a dire, e dite, in questo, mo in questo modo rendo gli onori e ringrazio lo spirito del denaro. E semplicemente prendete i vostri scontrini, uno per uno, e li bruciate in questa maniera qua. Ok? ora io sto usando dei fogli perché vi ho detto non faccio il rituale adesso in questo momento fate in modo quindi che eh, bruciate tutto tranquillamente ehm, vi devono bruciare del tutto mi raccomando quindi se non vi basta accendete un altro fiammifero Fate voi il modo giusto, ma devono bruciare del tutto. Ok? Avete praticamente terminato. Io vi consiglio adesso, quando... Uh, dunque, allora, una cosa vi insegno subito. Quando si fanno i falò, cioè quando si fa un, un fuoco del genere, vedete, no? Uh, che poi continua... Uh, si deve assolutamente rimanere testimoni e osservarlo mentre brucia fino alla fine non si prende e si va via uh, perché tanto va bene questo qui porta veramente una mancanza di rispetto allo spirito del fuoco ok? quindi fino alla fine assolutamente uh, osservate quando ha finito di bruciare osservate quei Piccoli, um, le bruciature rimaste Quelle rosse Che stanno svanendo no? Quindi questo qui è il momento in cui state zitti E osservate come brucia il fuoco Deve veramente arrivare Fino all'ultima scintillina che è, ecco, che è bruciata Bene uh, Questo è importante Quando avete terminato Questo qua Ovviamente brucerà un po' Lo potete togliere tranquillamente Perché non vi serve più questo qua lo lasciate bruciare tutta la notte. Eh, potete usare quelle candele più piccole, se volete, quelle candeline, quella specie di cerini, tanto i simboli ce li fate lo stesso in qualche modo, li potete fare così, oppure anche, no, Messi in orizzontale, non cambia nulla, cioè questi simboli qua li potete girare. Eh, quello che è importante è che questo qua rimanga come veglia, Ok? a quello che c'è sotto e che gli conferisca quindi il potere che state, che, che state cercando con questo rito mm. quando siete qua cioè praticamente quello che farei io e che farò io è continuare a recitare il Salmo 145 dicendo uh, così come sei vita vita dona al mio flusso di denaro vita dona alle mie entrate e andrei avanti almeno per 13 volte a recitare il salmo. Quindi salmo più una vostra mm, una vostra invocazione, un piccolo vostro incanto, come vi ho fatto l'esempio appena ora e ancora il salmo. E poi almeno 13 volte lo dovete fare. Perché in questo modo voi conferite tramite la parola e tramite eh, veramente proprio le energie, si potrebbe proprio dire così in questo caso: eh, conferite potere al vostro rito. Ok? Se non fate nulla, è tutto meccanico, ta ta ta ta, ta, ta sì è vero, la fiamma va, però mh, non è così che si dovrebbe fare. Ok? Quindi vi prendete tranquillamente una sera, una volta al mese. E potete fare questo rito che trasformerà il vostro portafoglio eh, in un oggetto talismanico che vi apre un flusso di denaro. E la foglia, ovviamente, quando eh, la candela ha terminato il suo ciclo, la tenete dentro il portafoglio. Ok? Basta, questo rito è concluso. Se volete suonate la campanella anche alla fine, quando appunto avete eh, terminato. Spero di esservi stato utile, anche se ovviamente gli unici che possono essere utili siete voi stessi con la pratica della magia.